Chiedere la stessa cosa che chiediamo sempre, un posto dove possiamo organizzare e lavorare legalmente e dignitosamente. Ma noi abbiamo fatto una comunicazione per fare questa manifestazione, perché dopo la prima manifestazione fino adesso non c'è nessuna chiamata. Noi abbiamo ribadito il nostro voglio di incontrare le autorità per discutere, per trovare un posto dove possiamo lavorare legalmente. Poi abbiamo fatto la comunicazione il primo giugno, poi dopo il primo giugno fino al 9 giugno abbiamo ricevuto un provvedimento che ha detto che sotto il comune voi non potete stare, come se si noi siamo un problema, siamo un disagio per il comune, per uh, Salerno. Allora io ho detto a tutti i ragazzi di rimanere a casa perché non, non vogliamo creare disagi, non vogliamo creare una... Un tempo come si facciamo la guerra vedete qua come si una cosa succede come si sono dei cose e noi come dico sempre come diciamo sempre noi siamo già ormai salentani, non vogliamo creare nessun disagio per il comune di salerno né per i salenitani per quelle che noi abbiamo detto e ribadistiamo di chiedere un posto dove possiamo poi un'altra cosa che voglio chiarire a tutti i salenitani perché alcuni di loro dicono ma perché questi non pagano i tassi io dico allora noi paghiamo i tassi prima che italia prima degli italiani è meglio degli italiani, perché noi se non paghiamo tassi non possiamo prendere premie su soggiorno, quindi noi ogni anno facciamo decreto di reddito e paghiamo quello che dobbiamo pagare, poi pure gli altri pagano, ma non è che loro vedono uno che vende contro fatto o qualcosa, generalizzano, non così, noi senza pagare i tassi non possiamo avere premie soggiorno, quindi noi lo paghiamo sempre, solo